Allora, vediamo le altre due categorie, famiglie di indicatori, la famiglia della qualità, eh, quindi indicatori di qualità, ricordiamoci, che gli indicatori di qualità sono di solito misurati sul prodotto, sul risultato, no, sull'output del nostro processo, Dico prodotto pensando in termini generali, ma magari il nostro processo è un pezzettino di un altro processo all'interno dell'azienda, quindi non è il prodotto finale dell'azienda, è eh? per intenderci, l'output del processo che stiamo considerando. E le tre grosse categorie di indicatori di qualità sono conformità, affidabilità e soddisfazione. La soddisfazione si intende da parte dell'utente che è destinatario di quell'output, quindi di chi dovrà utilizzare l'output che abbiamo prodotto. Allora, conformità, questi sono abbastanza diversi tra di loro, eh? Eh, la conformità indica quanto l'output che ho prodotto rispetti una certa serie di regole, norme, caratteristiche, che lo rendono coerente, adeguato, rispetto a quanto era stato richiesto. Può essere una conformità generale rispetto a delle norme, che, che sono valide in generale, eh, che prescindono da se, se lo sto che so, spedendo un bene questo deve essere imballato con eh, l'indirizzo la bolla di consegna un imballo che non si apra durante il trasporto eccetera eccetera e che arrivi possibilmente non distrutto questo indipendentemente da che cosa sto trasportando e poi in realtà c'è poi la conformità del prodotto vero e proprio cioè ti ho ordinato un anello di 18 mm tu me ne hai fatto di 19 quindi conformità rispetto a quanto è stato richiesto, quindi i livelli di conformità possono andare da quelli più generali a quelli poi più specifici e da un certo momento, in quindi generali valgono se vogliamo per tutta l'industria, il segmento industriale di cui stiamo parlando, poi ci sono quelli specifici per la nostra azienda e poi ci sono quelli specifici per questo prodotto, quindi bisogna sempre ovviamente dire qual è lo standard a cui ci riferiamo. Ma vedendolo in senso generale, il concetto di conformità mi dice tu prendi in mano, o guarda, o osserva, perché magari è un servizio, non è un oggetto, eh, l'output del tuo processo e dimmi se ha qualche cosa che non va, che non è come dovrebbe essere. È una caratteristica on-off, mentre il costo, il tempo, le risorse impiegate è un po' di più, un po' di meno sono di solito variabili che giocano nel continuo la conformità è una variabile, o lo è o non lo è conforme o lo accetto o lo butto via quindi rispetto a come è stato definito il servizio cioè quali sono il tipo di servizi che devo offrire questo che ho offerto è conforme? ti ho detto che rispondevo entro tre squilli ho risposto al terzo o al quarto. Era una caratteristica del servizio, di call center che ti stavo offrendo, può darsi che le mie azioni siano conformi o no. Oppure, beh, più facile ovviamente da capire, sulla base di prodotti fisici. Abbiamo appena comprato 5 computer portatili, ce l'hanno consegnati senza wifi. Non è una bertoletta perché non avevamo proprio scritto esplicitamente che lo volevamo col wifi. ecco, questo è probabilmente una richiesta strana di avere un portatile col wifi. e quindi per rosecchiare sull'offerta, per farci il prezzo migliore, c'è tolto un pezzo. E non è poi proprio conforme. È chiaro che, purtroppo, la... ciò che gioca è rispetto alla descrizione del prodotto. Cioè, che cosa ti avevo chiesto io? Quello che mi hai dato è conforme a ciò che mi avevi dichiarato di consegnarmi? E questo è uno dei motivi per cui no, la, la precisione non è mai troppa. Ehm, e come lo misuro, questa conformità? Beh, tendenzialmente è una percentuale. Il numero di pezzi conformi o il numero di pezzi non conformi, dipende se voglio indicatore positivo o quello negativo, rispetto al numero totale di pezzi, pezzi o erogazioni del servizio, di output in generale. No? Al denominatore ci sta il volume tendenzialmente di output e al numeratore ci sta la porzione del volume di output che è conforme, oppure che è non conforme, se vogliamo, no? dipende quale delle due misure vogliamo prendere. Questo, diciamo così, indicativamente lo facciamo sull'uscita, sull'output finale. Ma potremmo anche fare una valutazione di conformità sull'ingresso. Voi mi dite, ma cosa ne frega? Perché vuoi fare la valutazione di conformità sull'ingresso? Se tanto non dipendono da te? Eh, in realtà dipende da me il fatto che io sappia che in ingresso mi arrivano degli input con una certa qualità. Eh? Io, eh, è vero che il mio processo non può farci nulla se i pezzi di ingresso o le informazioni in ingresso arrivano, arrivano troppo di frequente sbagliate o incomplete. Perché è un input, non, non, non agisco io. Però chiaramente il modo di lavorare del mio processo è influenzato dal tipo di input che ho. Se avessi un input che è di sicuro perfetto per definizione potrei evitare magari delle fasi di controllo dell'input, quello che in campo manufatturiero si chiama l'Incoming Inspection, cioè mi arrivano i pezzi e come prima cosa devo fare, devo aprirli, guardarli, misurarli e valutare se vanno bene, prima di accettarli o come fasi di accettazione. Idem, è un processo informativo, mi arriva un, una richiesta, un modulo dell'informazione, andiamo a vedere se sono complete, se sono corrette, se sono pertinenti. Poi dopo le elaboriamo, ma prima, eh, anche qui ci sono, possono esserci delle richieste o degli input non conformi. Allora, un indicatore sicuramente è la percentuale di ingressi non conformi che mi arrivano dall'esterno io posso benissimo dire, guarda che il mio processo può lavorare, potrebbe lavorare meglio se l'input arrivasse più pulito. Ovviamente è un'informazione che va gestita non tanto a livello del processo, del manager che si occupa di quel processo, ma del livello superiore. Non andare a pescare chi si occupa del processo a monte. Oppure se scopro che proprio quella difettosità di in ingresso non la posso... Eliminare, eh, tenerne conto a livello del processo mio. Mm? Avrà un costo gestire questa difettosità. Vabbè, poi ovviamente, se il processo è complesso, potrei anche andare a fare dei check intermedi di conformità. Um, solo un commento ancora sulla difettosità in uscita, cioè il numero di pezzi non conformi in uscita. Io ho due momenti in cui posso accorgermi che un pezzo o un servizio che ho erogato, o un pezzo che ho prodotto, non è conforme. Cioè, o me ne accorgo io in fase di erogazione, di collaudo finale, prima di consegnare, o se ne accorge il cliente, barra utente, barra utilizzatore, quando cercherà di utilizzare il servizio, di utilizzare il prodotto, di verificarlo. Magari se ne accorge subito, magari se ne accorge dopo un mese. È evidente che più passa il tempo, più costa una non conformità. Nel senso che se mi accorgo io che ho un componente difettoso, lo fermo e non lo vendo neppure. Se va il cliente e deve farmi un reso, io poi dovrò in urgenza creare una sostituzione. Se oltre che un cliente va altri 100, perché è un difetto nel processo di produzione, che crea a produrre un numero elevato di prodotti non conformi, pensate cosa succede con le auto, fanno le campagne di richiamo. Fanno una campagna di richiamo ti mangia l'utile di una stagione intera, oltre che il danno di immagine. Eh, in termini di indicatori di KPI ricordiamoci che KPI deve essere misurabile allora, la difettosità in uscita la posso misurare se ho un processo di collaudo che abbia una buona affidabilità oppure posso misurare la difettosità riportata dal cliente e però è una misura che dal punto di vista della timeliness arriverà molto tardi quindi magari mi arriva troppo tardi affinché possa agire no? questo è un esempio di quello che dicevamo prima magari risparmio sul collaudo allora vuol dire che io non so qual è la conformità mia in uscita perché non ho voluto collaudare ho detto beh li vendo magari li vendo a un prezzo stracciato No, pensate alle bancarelle cinesi, c'è di tutto, prezzo stracciato, andate a porta palazzo, trovate di tutto. Sapete nel momento in cui l'ho comprato che magari non funziona, o non funziona bene. Ma sapete anche che se per caso non funziona bene lo prendete e lo buttate via. Non potete lamentarvi con nessuno. È un modello, è una scelta per carità. Riduco dei costi, accetto una difettosità maggiore, una non conformità maggiore. Se invece ho, eh, eh, oh, diciamo così, dei commitment, negli impegni rispetto all'utente finale, è sempre bene che questo indicatore lo vada a misurare internamente, poi magari ho anche la misura esterna, cioè il numero dei reclami, per non conformità, e poi li vado a confrontare, questi due indicatori, cioè quanti ne ho fermati io prima, quanti ne ho trovati io, quanti ne ho trovati il cliente, se i clienti stanno cercando di fregarmi, o se sono io che sto peggiorando il processo, e cose di questo genere. Quindi anche qua sono vari punti a cui si può misurare la conformità. La misura è quasi sempre però invariabilmente una percentuale. O, o parti per milione, o parti per cento, o parti per mille, insomma, ma è questo rapporto qui. Dipende solamente come definiamo gli item e dove lo andiamo a misurare. Poi la seconda grossa famiglia è l'affidabilità. Reliability. La fidalità per definizione, se aprite il dizionario, vi dice che la fidelità di un prodotto, o di un sistema, o di un servizio, è la probabilità che ad un certo tempo assegnato T, il prodotto, o sistema, o servizio funzioni come previsto, quindi nell'ambito delle sue specifiche. Allora, noi partiamo da un prodotto che in origine è conforme, quindi rispetta le sue specifiche, al tempo zero. Perché se già non funziona all'inizio, è inutile parlare di affidabilità. Quindi al tempo zero il prodotto funziona. Poi passano i giorni, probabilmente tra 100.000 anni quel prodotto non funzionerà più, quel servizio non sarà più erogato, quel sistema è andato a pezzi. Ok, tra 0 e 100.000 anni, qual è l'intervallo di tempo per il quale il sistema o il servizio o il prodotto continua a funzionare secondo quanto previsto? Essendo fatto di parti fisiche, qualunque sistema, qualunque servizio è soggetto degradazione al, al degradarsi non so bene che sostantivo usare e quindi prima o poi qualche cosa smetterà di funzionare o comincerà a funzionare in modo non più perfetto qui non parliamo di manutenzione non parliamo della stampante a cui è finito il toner quello è normale fa parte del funzionamento secondo le specifiche stampa quante tante pagine quanto permette il toner, poi devi cambiarlo, è una materia prima quella, un consumable, non è una, qui parliamo di failure, no? di, eh, il sistema smette di funzionare secondo le specifiche, quindi anche se gli metto il toner, anche se gli metto la carta, lui non stampa. Allora, qui ci sono delle sigle strane, che però magari avete già sentito, che indicano quali tipi di di intervalli di tempo misuriamo perché l'affidabilità, la, la, probabilità che il prodotto funzioni in funzione del tempo. Allora, questa, per, se guardiamo la definizione, dovrei dare la distribuzione di probabilità, cioè al tempo 0 al 100%, al tempo 100.000 anni è sicuramente 0, e poi decrescerà in qualche modo questa probabilità, di sicuro non cresce. In realtà per molti, per molti sistemi, soprattutto i sistemi, conosco un po' di più i sistemi elettronici, hanno una curva che è di questo genere. Se questo è il tempo e questa è la probabilità che funzioni correttamente, partiamo da 1, arriviamo ovviamente asintoticamente a 0 e abbiamo un momento, una curva di questo genere in cui c'è quella che eh, chiamiamo la mortalità infantile. Ci, ci sono dei sistemi che tendono a guastarsi subito per una serie di difetti interni, collegamenti, componenti non perfetti, eccetera, per cui magari al collaudo funzionano e una settimana dopo, un mese dopo smettono di funzionare. Ma se poi passano questo momento, allora... Mm, diciamo, la, la probabilità che funzioni se, se è durato un mese è più probabile che duri un anno o due no? quindi ci sono dei momenti ma ovviamente questo poi dipende dal tipo di oggetto o di servizio insomma eh, c'è un andamento per questa probabilità è chiaro che chi fa qualità lavora su queste curve sono il suo pane quotidiano ma noi non possiamo dare al manager del mio sistema informativo queste curve qua e 12 parametri statistici che le descrivono. No? Beh, se no lui si sente, non si sente manager se deve studiare i dati e le curve. E allora diamo un numero più facile da leggere. Il valore medio di questa distribuzione. In questo caso si parla di mttf, medium time to failure. Qual è il tempo, questa è una distribuzione del tempo, della variabile aleatoria tempo, tempo per cui si guasti. La probabilità è diversa, e quindi io faccio la media del valore del tempo moltiplicata per il differenziale di probabilità che ho nei vari no? istanti di tempo. Quindi la media di una, di una distribuzione continua mi dà un valore, tempo medio, e di t, lo scrivevamo, ora si faceva probabilità, il valore medio del tempo in cui mi posso attendere un guasto. Poi a volte lo do, questo valore medio, al netto della mortalità infantile, non ha conto, vabbè, partiamo un attimo dopo, tanto quella lì rimane in garanzia. No? Addirittura molte aziende hanno delle procedure, apposta, separate per il cosiddetto uh, dead on arrival, no? una procedura DOA, dead on arrival, è morto all'arrivo. cioè quando è arrivato era già morto. E... A me è un paio di volte è successo comprando materiale di server e cose del genere, arriva, lo disimballi e non, non parte. Ma lì, non... il giorno dopo te lo sostituiscono quasi, no? quando, le quando ci sono aziende sedi. Quindi dipende un po' come viene, sempre qua, come viene calcolata questa media. Ma al di là di questo dettaglio, l'MTTF è il valore atteso della variabile tempo prima, to, eh, to failure, fino al primo guasto. Da quando è nuovo a quando si guasta. O da quando so che funziona a quando smette di funzionare quindi ci sono dei sistemi che hanno un MTBF MTTF scusate magari di non so, pensate un hard disk di solito è sui tre anni Tot, di solito vengono definiti in numero, ad esempio per gli oggetti fisici il numero di ore di, di utilizzo o il numero di attivazioni no? una serratura, un cancello no? un apriporta. Apri porta un automatismo, una meccanizzazione dice ok ha una vita media, a volte lo chiamano anche così, di 10.000 attivazioni, la cerniera di un cassetto, insomma, tutte componenti in cui magari se sei fortunato dura di più, il doppio, il triplo 10 volte tanto, se sei sfortunato muore prima, quello è un valore medio. E per i dispositivi che non si possono riparare, questa è l'unica misura che ho. È morto, boh, lo cambio. Ha smesso di funzionare, eh, ne prendo un altro. Se invece i dispositivi, componenti, si possono riparare, allora mi posso chiedere, una volta che è fallito il dispositivo, si è guastato, quanto tempo spendo per poterlo rimettere in servizio? Allora, lì ho un medium time to repair. Medium time to repair è di nuovo la distribuzione di tempo che ci vuole per riparare il malfunzionamento. Quindi, in cioè interviene la distribuzione temporale dal momento in cui viene, avviene il guasto al momento in cui viene ripristinata l'operatività. Eh, oh, dipende. Se si tratta di sostituire un hard disk che si è rotto con uno nuovo, quello lì sarà 30 secondi più 12 ore, perché magari ovviamente si rompe appena sei andato a casa e tu non te ne accorgi fino al mattino dopo, non hai una persona che torna lì fino al mattino dopo, quindi in media sono 12 ore, oppure decidi di avere un'assistenza H24, allora sono 5 minuti. Più due mesi, se non hai il pezzo di ricambio lì devi ordinarlo, oppure un minuto se devi andare a prenderlo in un armadio. Ovviamente il processo di riparazione ce lo gestiamo noi. Se lavoriamo a livello di componente ovviamente c'è sempre un tempo di fisico o di sostituzione o di riparazione. Se ragioniamo a livello di sistema, un sistema affidabile è un sistema in cui la MTTR è zero. Ma il proprio zero zero non potrà esserlo mai perché ci sono alcuni tipi di malfunzionamenti che non riesco a tollerare ma un sistema, fare un esempio dell'hard disk, io dovrò poter, la tecnologia c'è, se si rompe un hard disk, sostituirlo a caldo, lo estraggo, ne metto un altro dentro, e il sistema continua a funzionare, perché tanto i dati sono replicati su più dischi in parallelo, in modo ridondante. Quindi il componente, a livello di componente, ho un tempo di riparazione che, non so, mettiamo, può essere magari appunto 10 minuti per sostituirlo, più 4 ore che è il tempo di replicazione dei dati, perché lui si ricostruisca dei dati coerenti, perché quando lo inserisco ovviamente è vuoto. Eh, però a livello di sistema zero, nel senso che addirittura non, è non lo conto neanche come failure a livello di sistema, perché il sistema non si è interrotto. Quindi il, repair, il tempo di repero è zero e il, failure, il time to failure non c'è stato, quindi la curva addirittura rimane alta. Eh, la combinazione di questi due fattori è il cosiddetto MTBF, medium time between failure. Questa è una misura normalmente che prendiamo a livello di sistema, o nel caso in cui il componente si possa riparare, che però è sempre più raro al giorno d'oggi. C'è cioè il tempo che passa tra un problema e un altro che a livello di sistema non è detto che sia sempre lo stesso problema, no? Magari una volta va male una cosa, l'altra volta eh, si brucia un alimentatore, la volta dopo si stacca internet, eccetera, eccetera. Allora, qual è il tempo che deve passare da, da una sfiga a quella successiva, detto in termini tecnici? No? È l'inverso della frequenza di attesa di guasto. Ovviamente comprende sia il tempo in cui il sistema funziona correttamente, sia il tempo in cui il sistema è in fase di riparazione, di ripristino, eccetera. Allora, questo è un altro indicatore. È difficile da misurare, eh? Perché è una media su una probabilità, su una distribuzione di probabilità nel tempo. Cioè non è che posso mettere lì un sensore, una bilancia che mi misura l'MTTF lo posso fare andando a raccogliere i dati statistici di che cosa è successo lungo un, altro, un certo intervallo di tempo e poi fare le medie quindi questo è un tipico esempio di un indicatore che la cui timeliness non può essere breve deve essere per forza lunga, proprio per la natura dell'indicatore una, ha una natura statistica, quindi fino a quando non lo osservo per un certo intervallo di tempo non posso dire nulla. Ah, oggi non si è rotto niente. Che vuol dire? Ieri si sono rotte tre cose contemporaneamente. Cosa vuol dire? Niente. È come quelli che dicono, oggi nevica, quindi non c'è riscaldamento globale. Cioè, non sono due cose completamente diverse. Una misura puntuale non ti dà nessuna indicazione su una quantità statistica, su una tendenza statistica di un fenomeno. No? e quindi nel momento che lo voglio misurare devo raccogliere una serie di dati e poi elaborarle su intervalli di tempo lunghi lunghi può essere mesi o anni sicuramente non giorni Vabbè, l'ultimo è il più soft degli indicatori di qualità che è la soddisfazione dell'utente o del cliente o dell'utilizzatore o del destinatario del servizio o del bene di quello che stiamo facendo in questo processo come faccio a misurarlo di nuovo? Eh, lo misuro o con degli strumenti ad hoc se ho tanto tempo relativamente pochi utenti e buone risorse a disposizione posso pensare di organizzare delle interviste, interviste a campione, a volte succede, no? fate una chiamata a un call center e poi il giorno dopo vi arriva o il messaggio, oppure la mail, oppure la telefonata, che dice per favore dai un voto da 1 a 10 alla telefonata che hai fatto ieri al call center. Questo sa più di sondaggio o questionario, a volte invece può essere proprio un'intervista, qualcuno che ti parla. Molto spesso per ragioni di economicità e anche di facilità di elaborazione dei dati anche le interviste sono interviste molto strutturate, cioè sono questionari fatti a voce e tu devi dare delle risposte a domande predefinite. Mentre invece quando si parla di interviste si intende proprio una cosa più aperta. Raccontami, dimmi le tue impressioni. Ovviamente questo è molto più costoso, impegnativo e anche più difficile poi da quantificare. Mi ha parlato per mezz'ora, ma alla fine quello mi ha detto? Che è soddisfatto o no? Come faccio a inquadrarlo? No? Allora, l'oggettività in qualche modo sacrifica un pochino la, la versatilità. E, la... e quindi di solito sono misure di tipo qualitativo, in cui in qualche modo quasi tutti i processi cercano di raccogliere. L'esempio delle app che facevamo prima, quando la scarichi ti chiede di mettere, ogni tanto ti rompe le scatole, ma ti sei ricordato di mettere le stellette? 1, 2, 5. Che ne so, mi viene in mente il Kindle, quando finisci di leggere un libro, ti dice, metti le stellette di quanto ti è piaciuto questo libro sono cioè, tutti dei, pro, dei, dei meccanismi delle attività parlando in termini di UML sono delle attività legate a un processo che di per sé non sono indispensabili all'erogazione all del processo cioè io il libro ho già finito di leggerlo ma il processo lo faccio un pochino più complicato aggiungo dei passi in più per raccogliere questo indicatore o un surrogato del, del vero indicatore perché la vera soddisfazione dell'utente non ce l'ho a un surrogato, una misura che in qualche modo forse me la indica, tendenzialmente. Eh, la stessa cosa in qualche modo sono i vostri questionari della didattica. Alla fine la maggior parte dei questionari servono per raccogliere questo tipo di informazione, cioè qual è stata l'impressione sul servizio, anche questa è una entità multidimensionale, cioè cosa, la velocità, il tempo, la qualità, eccetera, dipende da che cosa ti chiedo, ma quanto sei stato soddisfatto, sei stato soddisfatto dei vari attributi del servizio o del prodotto che ti ho erogato. Questa è la, forse la parte che deve in qualche modo eh, modificare il processo per essere raccolto. C'è un processo che sia centrato sull'erogazione, di solito non ti lascia indicazioni sulla satisfaction. A meno di non prendere in modo molto, molto indiretto, c'è il numero di chiamate dell'albdesk successive, però diventa molto poi difficile da correlare. Quindi in qualche modo se io so che vorrò utilizzare un indicatore di questo genere... A livello di processo devo già immaginarmi come fare a raccogliere quei dati. Vale per tutto, eh? però questo in particolare è evidente perché normalmente non ci si pensa, mentre invece nel processo lo devo pensare prima. Come, come e quando raccogliere questi dati, altrimenti non li avrò. Um, vabbè, qui come al solito c'è la solita tabellina che riassume... Grosso modo ciò che ci siamo detti a livello di input, a livello interno, a livello di output: i tre tipi di indicatori di qualità che sono la conformità, l'affidabilità e la soddisfazione. Quindi, misurate su anche qua. Parlavamo di items in generale, parliamo di prodotto/sistema parlavamo di soddisfazione di che cosa? di ciò che è in input, del processo o dell'output parlando di qualità il focus principale ovviamente è sull'output però di alcune cose soprattutto anche sulla affidabilità ha anche senso il processo e sulla conformità ha anche senso l'input per il resto sono le misure che abbiamo grossomodo detto che sia che le parliamo come rapporto di pezzi sia come costo unitario di un pezzo rifiutato, o in questo caso rilavorato, perché me ne accorgo prima di spedirlo, dipende come lo esprimo. E, vabbè, qui c'è solito sempre l'esercizio dell'hotel, e poi ci sono i KPI, la terza famiglia, o la quarta se contiamo anche i generali, che sono i KPI di servizio. No, ricordiamoci la figura all'inizio, quelli di servizio sono quelli che insistono sul processo, scusate, cioè, sulla relazione tra input e output. E quindi, qual è la relazione tra l'input e l'output? La prima, la più facile, è il tempo. Quando ti ho dato un input, una richiesta, quanto tempo dopo... È arrivata la risposta. E questo tempo normalmente è la somma di due tempi. Un tempo in cui io effettivamente sto lavorando sulla tua richiesta. che quindi è il punto di vista del fornitore, del tempo che ci mette, a cui però si possono sommare dei tempi morti. Tempo morto, tendenzialmente all'inizio, cioè da quando fai la richiesta a quando la prendo in carico, c'è un tempo morto, in cui la richiesta giace da qualche parte. Per te il tempo già, sta già passando, perché la richiesta l'hai già fatta, ma il fornitore non l'ha ancora preso in carico. Quando vai in gastronomia e prendi il numerino, inizia a contare il tempo. Poi c'è un tempo che si chiama tempo di lead, no? che mi porta al servizio, il tempo in cui vengo portato al servizio, ma non, so ancora, non, so, non sto ancora non sono ancora in servizio, non sono ancora servito. Poi a un certo punto verrà il mio numero, mi serviranno, allora quello è il tempo di servizio vero e proprio, il tempo di risposta vero e proprio. Il tempo di risposta ovviamente dipende, entrambi dipendono ovviamente dall'efficienza dell'operatore. Però si tratta di capire appunto da, da quale punto di vista vediamo il tempo di risposta. Il tempo di risposta da quando arriva da quando la richiesta inizia l'elaborazione, entra nel processo, o da quando la richiesta è arrivata alle porte del processo, per così dire. È rimasta in coda. Ogni qualvolta c'è una coda di richieste, o di oggetti, anche di oggetti fisici, pensate a una catena di montaggio in cui a un certo punto ci sono dei buffer, per cui i pezzi prodotti vengono stoccati per un certo periodo in attesa di essere Diciamo così, utilizzati per la lavorazione successiva quelli sono i tempi di lead tempi morti eh, lead vuol dire portare a no? che portano poi al servizio ma non sono ancora servizi di, parlano di lead in time e trailing time Il tempo iniziale e la coda e in mezzo c'è il servizio la coda quasi sempre zero una volta che il servizio è finito è finito, oggi non è che tieni la roba lì ferma. Però il lead time può essere anche significativo. Allora, questa è la relazione più semplice. Richiesta di servizio, inizio dell'erogazione del servizio, inizio della lavorazione del servizio, scusatemi, consegna del servizio, termine del processo. Quindi ho il lead time che è il primo intervallo di tempo e service time o response time che è secondo intervallo di tempo, da quando inizio a quando termino. Eh, ovviamente, mentre il tempo di servizio tende a essere costante, dipende un po' dal servizio ovviamente, ma alla fine è dato una richiesta a un certo tempo di lavorazione quindi è qui un problema di efficienza interna invece il lead time dipende anche molto dal volume di richiesta ci sono i periodi in cui magari un picco di richieste per cui internamente il servizio, il processo, pur lavorando alla massima produttività, non riesce a stare dietro al volume di richieste che è magari più alto rispetto alla media del resto dell'anno. Allora cosa succede? Non può, ovviamente il tempo di risposta e il tempo di servizio non cambia. Il tempo di servizio è la richiesta da quando la prendo in mano a quando la consegno. Ciò che cambia è la lunghezza della coda, o una coda più lunga, e quindi un tempo di attesa maggiore. È sempre il diavolo che ci mette lo zampino, perché nei momenti in cui avrei più clienti, li servo peggio, o dei tempi di attesa maggiore. L'unico modo per venire incontro a questo è lavorare molto sulla flessibilità. Cioè avere i processi che in termini di risorse possono scalare molto rapidamente. Pensate, banalità, ai contratti stagionali. No, la, la, la, penso, il ristorante, la pizzeria al mare in cui per 8 mesi all'anno vanno 2 persone alla settimana nel, nell'altra stagione invece ha 50 persone a sera e se dovesse fare con un personale costante tutto l'anno o il personale sarebbe troppo basso per soddisfare il picco estivo o sarebbe troppo alto e la farebbe fallire perché non sosterebbe i costi di personale improduttivo allora gli deve avere i servizi che scalano col volume di richiesta. Il campo tecnologico, il grosso interesse per il cosiddetto cloud computing è proprio questo. Non tanto che il server gestisce qualcuno da qualche altra parte, il fatto che se tu hai bisogno di volumi maggiori, puoi ottenerli in tempo praticamente nullo. E invece quando non hai bisogno di volumi, puoi non pagarli. Poi c'è... Eh, la seconda misura, che è un po' più strana, mi parla di timeliness, tempestività, se potremmo tradurlo, e dice eh, qual è, si misura, misurando il, la differenza tra il lead time effettivo e il lead time nominale. Cioè io posso avere dei servizi per cui ho un lead time nominale dichiarato e accettato. L'esempio che facevo prima, il call center che risponde al terzo squillo. Allora, tre squilli sono, non so, 20 secondi, che sono un lead time che io accetto, lo conosco. Poi a volte il lead time non è dichiarato, non entra nella pubblicità, ma comunque il rogatore del servizio deve conoscerlo un conto però è ciò che prometto un conto è ciò che riesco a derogare per cui come sempre con tutti questi indicatori gli estremi sono sempre il male mettere ah io voglio un lead time uguale a zero è impossibile o ho risorse infinite o non riuscirò mai a non far aspettare mai nessuno quindi il lead time c'è pianifico quello che voglio avere poi tengo sotto controllo se il lead time effettivamente erogato è uguale a quello pianificato, quello atteso. Allora questa è la differenza che mi interessa, anche, oltre al lead time in assoluto. E quindi sono le misure legate a questa differenza, quindi faccio la tara rispetto a ciò che comunque avevo previsto, o il livello di servizio che ritengo accettabile e vado a vedere quei casi in cui l'effettivo ritardo nella presa in carico è maggiore rispetto a quanto avevo pianificato quanto avevo previsto, quanto contrattualmente magari avevo promesso quindi questo ritardo lo posso quantificare, misurare ad esempio con due tipi di statistiche ho la media quindi in media il ritardo extra No, quando questa situazione è positiva, quando è negativa mi va bene, quindi non lo calcolo. Ma quando è positiva, quando ho un ritardo, qual è la media di questi ritardi? Se di 20 secondi, vabbè. Oppure la frequenza con cui ciò accade. Tra tutti, sto pensando a livello di servizio delle ferrovie, nei contratti di servizio c'è una clausola che dice che non più del x%, diciamo un numero a caso, 5% dei treni arriverà con un ritardo superiore ai 5 minuti. Cosa ho definito lì? Ho definito che il tempo di lead nominale è 5 minuti. Cioè se c'è un ritardo nell'attesa dell'erogazione del servizio, l'erogazione del servizio in quel caso è poter salire sul treno o che il treno parta, dopo che sei salito. Che un'attesa inferiore a 5 minuti la comprendiamo in un lead time nominale. Quelli che sono maggiori di 5 minuti invece li conto. E posso contare la media dei ritardi superiori a 5 minuti, oppure il numero di treni o di fermate, poi dipende lì come lo calcolo, che ha superato questo ritardo accettabile, accettato dei cinque minuti. Come numero, ma in realtà questo numero ha più senso sempre come percentuale, cioè rispetto al volume di servizio. Quindi in certo senso filtro la parte bassa, il rumore, un po' di fluttuazione nel ritardo c'è sempre. Definisco qual è il ritardo accettabile e comincio a preoccuparmi quando comincio a superare questo ritardo accettabile. ovviamente quale delle due convenga dipende da come lavoro se, se sforo tanto tanto di frequente ma sempre di poco tempo beh, mi conviene dare la media se invece sforo raramente ma quando sforo sforo di mezz'ora, un'ora, due giorni allora mi conviene dare il numero la frequenza in realtà per avere la verità dovrebbe avere la distribuzione statistica. Questi non sono altro che indicatori di sintesi sulla distribuzione statistica vera e propria, per cui magari è meglio avere tutte e due e dalla combinazione dei due riesci a capire effettivamente cosa sta succedendo. E questi indicatori di servizio, proprio perché sono di servizio, molto spesso fanno parte dei contratti di servizio. Quando fate un contratto per un servizio, si indicano proprio, nero su bianco, i livelli di servizio, a volte li chiamano gli slano, service level agreement, un accordo sul livello di servizio. L'altro, quindi questi due sono i tempi. L'altro, il terzo, invece è legato più alla qualità, in un certo senso, cioè al perfetto soddisfacimento delle richieste quello che viene chiamato il perfect order, gli ordini perfetti, ossia serviti in modo perfetto. Perfetto nei tempi, perfetto nella qualità, ineccepibile. E questo ovviamente è una percentuale, che se fossimo tutti perfetti potrebbe essere il 100%, ma poi non lo sarà ovviamente, e quindi gli ordini che non sono perfetti saranno quelli che sono soggetti a una sostituzione a un'assistenza a un reso a una rilavorazione o semplicemente a un malcontento da parte dell'utilizzatore perché ci sono alcune, alcuni tipi di processi che non sono ripetibili no, se io vado alla posta per fare un versamento e la macchinetta non funziona devo ritornare un'altra volta quindi quel servizio non è stato erogato in quel momento. Non è che è stato erogato male. Mm. Eh, L'ultimo, qui cominciamo ad andare su verso quelli un pochino più di nicchia, la flessibilità, è un livello di servizio. Cioè il fatto che un ordine possa essere modificato in qualche modo. Quanti sono gli ordini modificati? quante modifiche richieste riesco a soddisfare, in termini numerici o in termini di valore. E questo tenete presente che di solito cozza con il time. Mi era capitato una volta di ordinare delle, foto, delle stampe di fotografia online con uno, in uno dei tanti siti, carichi le foto, piazzi l'ordine, poi 30 secondi dopo ho trovato una foto migliore di una che invece avevo fatto stampare, allora ho provato a chiedere, posso modificare l'ordine che ho appena inviato 30 secondi fa, togliere quella foto e mettere quest'altra? E In quel caso, con quel servizio, la risposta è stata no. No, perché noi iniziamo la lavorazione in modo totalmente automatico nel momento stesso in cui riceviamo l'ordine. Non c'è una persona che in quei 30 secondi lì magari non è che ha iniziato proprio a farlo, no? Ma va in automatico direttamente sulle macchine di stampa. Quindi nel momento in cui l'ordine è confermato, il lead time per mantenerlo uguale, a, non a zero, perché magari c'era in coda qualche altra stampa davanti, non lo so, però per mantenere il lead time al minimo, hanno dovuto rendere zero la flessibilità. Non ti va bene? Pazienza. No. Se vuoi ordina pure l'altro, ma, ma quello là non lo puoi modificare, ormai l'ha ordinato. Quindi sta a noi ovviamente capire, in funzione del tipo di servizio che abbiamo, di lavorazione, se è possibile intervenire entro quale tempo, entro quale entità, entro quale margine di modifica. È chiaro che ci sono servizi come lo stampo di una foto che sono talmente ben definiti che margine di modifica ce n'è di meno. Se io ho un processo che è lo sviluppo di un software, è un processo già molto più lungo, l'input è molto anche più indeterminato, allora necessariamente dovranno esserci delle modifiche da gestire. E quindi questo ha a che vedere sempre, ricordiamoci, siamo sotto l'etichetta servizio, relazione tra input ed output. Quindi se questa relazione può essere modificata in corso d'opera, o no, e a che livello. Um, questo magari lo riprendiamo più avanti. Ecco, io volevo solo a questo punto entrare un pochino di più sul piano operativo Dicendo, va bene, abbiamo fatto questo inquadramento generale che ci dà i tipi di domande che possiamo fare al nostro processo, i tipi di indicatori che possiamo estrarre. Oh, questo non ci vieta dall'inventarsene uno diverso domani, più adatto al nostro processo. Però spesso alla fine andiamo a ricadere in una di queste aree, quindi ragionarsi all'inizio ci permette già di sapere quale domande farci. Dopodiché, al netto di questa classificazione, cosa vuol dire definire un KPI? Definire un KPI di fatto significa definire queste sei informazioni, che adesso scordiamo insieme. Quindi, la definizione di KPI significa innanzitutto selezionare quali processi vogliamo monitorare. La P di KPI è proprio process. Se non so quali sono i processi, non posso dire nulla. Poi di ciascun processo definisco questi KPI e ne do le caratteristiche, questo che qua è chiamato il profilo, eh? e delle qualifiche aggiuntive. Adesso andiamo... Un, eh, un passo per volta allora il primo passo dice selezionare i processi queste sigle che sono indicate qua sono tecniche di formalizzazione dei processi o di descrizione dei processi in alcuni casi anche allora, eh, nel nostro ambito, nell'ambito no? di questo corso, i processi già noi li conosciamo che abbiamo previsto è proprio una fase di modellazione di processo. quindi quando i processi già li abbiamo usiamo quelli che abbiamo modellato nel caso in cui i processi non li abbiamo si può fare riferimento a dei processi più o meno standardizzati che per i vari settori industriali le varie associazioni di settore magari hanno definito queste sigle qua fanno riferimento ad alcuni di questi no? non entriamo nello specifico perché nel nostro caso i processi li abbiamo belli che espliciti nei nostri diagrammi di attività. Quindi, preso un processo, o il processo, o i processi che ci interessano, definiamo i KPI cercando di farli ricadere, cercando di, ma non obbligatoriamente, in queste quattro categorie, che sono quelle che conosciamo. E anche qui, come abbiamo fatto per i casi d'uso, per comodità nostra definiamo dei template, dei modelli standard, no? tanto per non dimenticare dei pezzi con cui descrivere eh, il KPI. E che cosa inseriamo in questo, questa descrizione? Beh, queste sono le informazioni essenziali che permettono di capire in modo non ambiguo e completo Cos'è questo indicatore? Se quell'indicatore dice 7, che cos'è quel 7? Che cosa rappresenta? Beh, nome è facile. L'obiettivo, che cosa voglio misurare? A che cosa serve? Ricordate la R di relevance. È rilevante al processo. Perché? Cosa mi dice? Poi, forse il più importante, come è calcolato? È il rapporto tra queste due quantità, è il prodotto di questo, la sommatoria di, è il numero di volte che c'è un valore maggiore di, è una determinata misura statistica, che ne so, una mediana, una moda, su un indicatore qualitativo. Qui dentro ci sta tutto ciò che avevamo studiato prima. La formula per calcolarlo, l'unità di misura in cui è espresso, ed eventualmente, quindi cosa sono? Euro al giorno, milioni di euro all'anno, centesimi al secondo, per dire tutte le unità di misura confrontabili. Il tipo di scala, che sono le cinque che abbiamo conosciuto, no? nominale, ordinale, intervallo, rapporto e assoluto, che è legato ovviamente, questi qua vanno, vanno insieme. Questi tre punti in realtà sono la stessa cosa. Definiscono la misura. dove la misura ovviamente è quasi sempre, visto che parliamo di KPI, una combinazione di una misura grezza, puntuale, di basso livello e un operatore statistico applicato su questa misura. Una delle domande che avete nei vostri questionari è la puntualità no? del docente. Il docente è puntuale nell'eseguire le lezioni? la risposta non può essere un file con l'orario di inizio di tutte le lezioni, l'orario di fine di tutte le lezioni. Quello non è un indicatore, sono i dati. Da questi dati, che poi sono difficili, impossibili da analizzare, come faccio a estrarre un indicatore? Allora posso decidere, che ne so, ragionamento del lead time quante lezioni ha iniziato con un ritardo maggiore di 10-15 minuti decidiamo quando è accettabile oppure qual è il ritardo medio in cui ha iniziato, oppure qual è il numero di volte in cui ha finito proprio al pelo o finito troppo tardi oppure più grave ancora, quali sono le lezioni che ha saltato completamente vediamo se a zero senza avvisare quindi e quindi sempre, ci sarà sempre un'operazione di aggregazione, di soglia, conta quelli che sono maggiore di, conta quelli che sono minore di, fai una media, fai una mediana, fai un rapporto, fai una percentuale, perché vogliamo un numero alla fine, non 100 numeri. E l'altra cosa è che, visto che faccio questa operazione di aggregazione, devo definire con molta precisione qual è l'insieme su cui faccio l'aggregazione. le lezioni del mese, quelle dell'anno accademico, quelle dell'anno solare, se lui c'ha tre corsi, di tutti e tre i corsi insieme, oppure lo, lo preparo separatamente per ciascuno. Quindi la definizione della base statistica dell'insieme su cui faccio le misure, è un insieme temporale e spaziale, cioè da A, quale intervallo di tempo e quale insieme di... di di token, di richieste, sto osservando. Questa è la parte più critica, definirlo bene. L'interpretazione mi dice quando è che devo essere contento. Sono contento se è più alto o sono contento se è più basso? Sono contento se è positivo o se è negativo? Se è maggiore di 3 o minore di 2? Cioè come leggere quel dato? 7, se è una percentuale, può essere basso. Se è una scala da 1 a 10, può essere alto. Poi che basso o alto, voglia dire bene o male, non lo so. Perché se 7 è una percentuale, un 7% di errori, può essere fin troppo alto. Se è un 7% di pezzi buoni, è tragico. Quindi qualcosa che mi aiuti a leggere quel numero perché altrimenti è un numero nudo, e poi ovviamente accertarmi di sapere da dove provengono i dati. Se io dico faccio la sommatoria dei valori, dei rapporti di dati presi in un certo momento, no? ci va una puntualità prima, dove ce l'ho i dati di puntualità? Come faccio a sapere che ora uno inizia e che ora uno finisce? Ce l'ho questa misura? No. E infatti a voi lo fanno come una domanda puramente qualitativa. Quando potrebbe essere invece valutato in modo più quantitativo. Io poi sono masochista perché avendo le registrazioni, avendo io sempre l'orologio in sovrimpressione, se uno va a vedersi il video purtroppo capisce... Se ha voglia proprio si perde, se non ha niente di meglio da fare, può capire esattamente l'inizio e la fine. Quindi in questo caso una misura sarebbe possibile, anche se molto costosa molto noiosa. Ma in generale non è qualcosa che possiamo misurare. Non abbiamo i dati, cioè devi farmi vedere nel tuo activity diagram, puntarmi il dito e dire quel dato lo prendo da lì, quell'attività lì, mi fa quel dato, mi crea quel dato, me lo intercetta, me lo salva, me lo misura. Ma devo averlo nel processo, perché i dati non arrivano da soli, li devo andare a prendere e poi curare amare bene uno a uno, se voglio che il risultato abbia senso. Quindi devo sapere dove prenderlo, quando, quale precisione, quale affidabilità, se lo faccio per... A tappeto o a campione, se no tutto il resto del castello se non ho le basi che sono la raccolta dei dati non esiste e qui ovviamente dipende se ragioniamo top down o bottom up, se top down qualcuno decide mi servono quei kpi allora poi io progetterò il processo tenendo conto del fatto che devo raccogliere quei dati Bottom up invece ho dei processi che sono come sono e quindi il tipo di processo che ho mi dice che tipo di dati posso eventualmente raccogliere e quindi mi limita il tipo di KPI che posso imma immaginare. Al netto ovviamente di modificare, reingegnerizzare parti del processo anche proprio per andare, quello che dicevamo prima, i questionari alla fine, la valutazione, è un processo modificato per poter restare quel dato però è più bello se il dato arriva dal processo stesso che non dalle aggiunte, no? perché sulle aggiunte si può sempre barare di più, mentre invece il dato di processo, i tempi, i volumi di processo sono più difficili da, da ingannare. Eh, poi c'è una dimensione, che poi riprenderemo più avanti, di robustezza, No? perché questa slide dice eh, il concetto di robustezza dei KPI è lo stesso dei CSF, dei critical success Factor. Visto che noi i critical success Factor non li abbiamo ancora visti, li vediamo dopo, nelle slide erano prima, per cui abbiamo fatto questo switch di argomenti, il concetto di robustezza lo vediamo dopo. No? Hanno questi attributi di robustezza. E invece l'altra cosa, invece che che è importante dire sui KPI è il concetto di segmentazione allora la segmentazione che cos'è? è la via di mezzo tra avere tutti i dati grezzi e avere un dato solo riassuntivo di tutto l'universo allora è ovvio che è tanto più comodo avere un dato solo ma poi quel dato da solo non mi dice nulla Vorrei magari poterlo confrontare, che ne so, su due periodi diversi, su due anni diversi, su due reparti diversi, su canali di distribuzione diversi. Allora noi abbiamo una marea di dati di basso livello che vogliamo sempre aggregare in un numero molto ridotto di indicatori. Però questo processo di aggregazione dei dati vogliamo poterlo controllare, associando ai vari dati dei vari segmenti, si dicono, o dimensioni, per cui si parla di analisi multidimensionale, e quindi poter intervenire quando aggrego, non aggregare tutti, ma aggregare solamente dimensione per dimensione, segmento per segmento. Ad esempio l'aggregazione nel tempo. Quindi mentre io faccio magari una somma, una, me una media, parliamo di una media aritmetica, che è la cosa più semplice, posso avere la media di tutti gli ordini, oppure la media del numero di ordini ricevuto in ogni ora della giornata, dalle 0 alle 23, o in ogni mese, da gennaio a dicembre, o per anno, o per giorno della settimana. I dati sono gli stessi, l'elenco degli ordini con il loro orario. L'operazione è la stessa, la media, ma il tipo di segmentazione che faccio è diverso, lavorando nella dimensione del tempo. E qui posso avere molte dimensioni. No? Dimensione organizzativa. Dimensione eh... organizzativa dove vado a vendere per ragioni, cioè la geografia, dal punto di vista geografico, dal punto di vista di, di prodotto, di settore. Posso aggregare la singola persona, il singolo dipartimento, il singolo gruppo? Sto pensando alla distribuzione delle di risorse che viene fatta nel, alle università. C'è un primo criterio di aggregazione che il ministero fa sulle varie università, poi le università le fanno tra i cioè, le stesse risorse, le risorse che arrivano le distribuiscono tra i dipartimenti, quindi c'è un livello di aggregazione diverso, i dipartimenti lo, di lo distribuiscono tra i gruppi e i professori. Poi il totale fa sempre zero, quindi facciamo in fretta. per tipo di prodotti, un'azienda ha diverse linee di prodotti e vuole andare a vedere le sue prestazioni, la qualità, l'affidabilità, uno qualunque degli indicatori di cui abbiamo parlato, diviso per tipo di prodotti, per linea di prodotti. Questo cosa vuol dire? Beh, poi se vogliamo finiamo la carrellata, eh, per tipo di segmento di mercato, quindi tipologia di cliente, cliente retail, cliente business cliente nuovo, cliente ricorrente, no? tutte queste dimensioni che piacciono tanto a chi segue il mercato, a chi segue i clienti. Al momento del processo, quindi andare a capire magari un costo se attribuirlo alla fase di progettazione o alla fase di produzione, se la difettosità è una difettosità di progetto o di, o di produzione, cose di questo genere, queste sono già più difficili da andare a segmentare a posteriori perché sono quasi sempre misure diverse no? che vado a prendere direttamente nel processo oppure creare per progetto posso creare per prodotto o per progetto allora questo cosa vuol dire praticamente? praticamente vuol dire che quando vado a prendere il dato grezzo tre minuti, pensiamo al lead time, tempo di attesa, tre minuti questo è il dato a questo dato però ci devo appiccicare una serie di etichette che dicono l'ora, il giorno, il mese in cui è stato preso questo dato, per poter fare successivamente un'aggregazione per tempo. Il tipo di cliente, la, il luogo geografico in cui ci siete il cliente, il tipo di prodotto a cui è relativa questa richiesta, eccetera, eccetera. Cioè aggregare al dato, nel momento in cui registro il dato, perché poi dopo è troppo tardi, una serie di attributi aggiuntivi che sono relativi alle dimensioni rispetto alle quali vorrò essere in grado in futuro di fare delle segmentazioni. Quindi, primo requisito, il dato deve essere colorato, etichettato, con dei metadati che ne descrivono il contesto in cui il dato è nato secondo requisito è che poi abbia ovviamente un sistema di elaborazione dei cruscotti che mi permettono in modo molto intuitivo, diretto e veloce di fare queste operazioni. Che spesso vengono chiamate di, di drill down. Cioè ho un numero e poi questo numero lo, lo scompongo andando per tempo, andando per regione, eccetera, eccetera. Gli strumenti di analytics fanno questa cosa qua. No? Poi magari, perché sono anche carini da vedere, quando abbiamo un pochino più di tempo, vi faccio anche qualche demo di qualcuno di questi prodotti. No? Ad esempio, uno che è particolarmente famoso, facile da trovare, e molto ricco di funzionalità, eh, parlando di Analytics, è il Google, Google Analytics, no? che è quello che fa le statistiche di visita di un sito web. Che è un buon esempio di possibilità di segmentare in, miliardi, in millanta miliardi di modi diversi un dato grezzo che è il click degli utenti. Quindi è un dato solo, però fa vedere le, le potenzialità di aggregazione. Quindi magari a gennaio spendiamo un po' di tempo a giocarci. Ecco, eh, vabbè. Volevo solo farvi vedere ancora in chiusura uno strumento pratico che riassume quanto abbiamo detto questo è un esempio preparato dall'anno scorso, quindi non state a vedere cosa c'è scritto dentro però una griglia nella quale praticamente possiamo annotare i risultati dei nostri ragionamenti sui KPI che riassume di fatto le, le, le, le, le caratteristiche che abbiamo appena citato quindi qui si è finito un KPI di tipo generale o efficienza o qualità eccetera, e poi la sottocategoria, la descrizione, il nome, in questo caso è stato, la descrizione è stata indicata come scopo, il goal del, del KPI, un simbolo, comodo per usarlo poi nelle formule, per fare riferimento, il metodo di calcolo, qui questa griglia, oh non è una griglia fissa, no? è però un, un ausilio, qui ha, ha raccontato il metodo a parole e poi ha messo la formula corrispondente, cercando di essere il più formale possibile per descrivere ciò che era stato calcolato. Interpretazione, questa è un po' grezza, più elevato è, meglio è, a volte si può essere più precisi, no? deve essere maggiore di e poi se è ancora maggiore meglio per dare delle fasce, no? la chiave di lettura del dato. Però la cosa di base mi serve sapere se deve essere crescente o decrescente. Questo devo saperlo sempre. Poi se do anche dei range è meglio. Il tipo di scala con cui è stato misurato, in questo caso sono tutte scale assoluta, ratio, ordinale, per i vari indicatori, l'unità di misura in cui è misurato, e la fonte, cioè da quale sistema, sottosistema, questo è molto vago ancora, ma noi se abbiamo il processo possiamo dire direttamente da quale activity viene preso quel dato, quell'informazione. Vengono presi, attenzione, i dati che vengono messi dentro la formula. Ovviamente l'indicatore complessivo non, non ce l'ho misurato dal sistema, ma misuro i vari pezzettini, li metto nella formula, li aggrego statisticamente e mi dà l'indicatore però i singoli pezzettini, i singoli elementi, da dove li prendo, li prendo da questi sistemi. Quindi, a valle di tutto questo ragionamento, ciò che andremo a creare materialmente sarà una griglia di questo genere. La tipica domanda d'esame è, sull'esercizio che avete fatto, eccetera, eccetera, si identifichino, o si propongono, i tre KPI più significativi relativi al processo X, dove definiamo qual è il processo di cui vi chiediamo i KPI. In se dell'esame non vi chiediamo fammeli tutti quelli che hanno senso, ma quelli più significativi, cercando anche di solito di identificare, i più significativi per una certa tipologia di utenti, per una certa tipologia di stakeholder, perché quelli che più utili per gli dal punto di vista finanziario, sono diversi rispetto a quelli dal punto di vista del cliente e così via. Quindi si chiede non solo di essere in grado di progettarli in modo co coerente, ma anche, diciamo così, intuitivamente, di selezionare quelli che per voi hanno maggiore rilevanza. Però dobbiamo rimandare a gennaio prima di poterlo fare praticamente su degli esempi. So che non piangete. Buone vacanze a tutti.